Buongiorno a tutti, intervengo molto rapidamente per illustrare questa proposta che abbiamo trattato ampiamente e lungamente in commissione, Roma sarà il primo grande comune in Italia a riconoscere il, eh, la cancellazione sostanzialmente dei canoni per l'utilizzo pale, delle palestre scolastiche eh, a seguito dell'emergenza da coronavirus. E inoltre nella stessa proposta abbiamo inserito anche il eh, prolungamento delle concessioni in essere che ovviamente da febbraio... In poi non sono state eh, sfruttate dalle associazioni che, avevano, che si erano aggiudicati gli avvisi pubblici e, e quindi potranno appunto recuperare il, le attività che non hanno potuto svolgere nel corso del, del prossimo anno. In estrema sintesi, è questo il contenuto della proposta che andiamo ad inserire all'interno del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali, che è entrato in vigore due anni e mezzo fa. Ci tengo a precisare che alcuni municipi che lo hanno già applicato avevano già previsto all'interno dei loro avvisi questa possibilità, ad esempio il municipio 15 come abbiamo affrontato proprio oggi in commissione, altri invece no e per questo motivo abbiamo approvato una delibera che quindi renderà omogenee le previsi, le, gli atti eh, approvati in tutti i municipi e darà la possibilità appunto, alle associazioni di eh, non dover pagare il canone per tutto il periodo in cui le balestre scolastiche sono state chiuse per motivi indipendenti dai concessionari e, e potranno appunto riprendere le attività a partire sicuramente da settembre. Alcune, una quindicina, hanno già ripreso le attività dopo il 15 di maggio, e, però ecco, ormai siamo al termine dell'anno sportivo scolastico, quindi da settembre eh, riprenderanno in virtù di, di questo di questa proposta di deliberazione che eh, è stata approvata all'unanimità da tutti i municipi eh, tranne uno e Anticipo, mi porto avanti per non intervenire più, per non rubare altro tempo alla discussione. Abbiamo presentato un unico emendamento di commissione accogliendo quelle che sono le osservazioni dei municipi 8 e 14. e Quindi un processo eh, che è stato condiviso dall'inizio alla fine. Io ringrazio quindi tutte le strutture territoriali, eh, gli uffici che hanno lavorato a questo atto e stanno portando ad approvarlo in tempi record. Una depositata a inizio di aprile che riusciamo a votare in tempi utili affinché sia efficace e quindi è motivo di soddisfazione per tutti noi. E grazie Presidente.